Grazie, Ne userò molti, meno, molti di meno per confermare quanto è stato detto nel precedente intervento, ovvero che in, con la Commissione abbiamo lavorato, sul. è stata effettuata in realtà qualche mese fa una Commissione congiunta anche con mobilità e più recentemente abbiamo ripreso l'argomento, abbiamo effettuato anche al di fuori della Commissione un, un sopralluogo eh, sul... Sia nel, nel parcheggio che nella parte di, di cantiere aperto e, e, e confermo quello che, che è stato detto in precedenza, ovvero che il, le, stra, anzi, le strade più che tre, in realtà sostanzialmente sono due, perché eviterei quella del, del, del finanziamento a carico del comune, quindi il proseguire verso l'affidamento diretto oppure attraverso il project financing. e Effettivamente per andare a. A, a scegliere una delle due strade quello di cui abbiamo bisogno, quello di cui dobbiamo tenere conto sono proprio il, il, le tempistiche del, delle due strade nel senso che da una parte l'affidamento eh, diretto certamente eh, consiste nel, nella strada più breve, più rapida e naturalmente è quella che, che ci piace di meno nel senso che il eh, Partendo, potendo partire oggi da zero, non avremmo alcun dubbio a pubblicare un, una gara eh, pubblica e quindi mettere il progetto e il project financing in gara, poiché appunto eh, oggi tentiamo anche in questo caso di di portare avanti e di risolvere una situazione ferma da, da molti anni, dobbiamo tener conto anche del, della strada che abbiamo percorso nel frattempo e, e a che punto siamo arrivati. Tornando al, ci tengo a tornare al rapporto tra politica e uffici, perché è vero, effettivamente in questo caso il, non si può eh, accusare il, la politica di, di aver... Eh, in qualche modo ha avuto delle colpe dirette nel rallentare questo processo, ovvero appunto il, eh, anche il, il cambiamento di progetto che è avvenuto eh, dopo il 2008, in realtà non è stato quello la causa del, del rallentamento dei lavori, ma appunto questo... Ehm, parere del segretariato che a posteriori la, la sentenza del Tar ha, ha riconosciuto essere non, eh, non corretto. Eh, quello che volevo dire però quando dicevo che bisogna comunque lavorare insieme è che anche quando eh, la politica ha ragione e in questo caso specifico il segretariato eh, si è sbagliato, eh, il TAR dice così il problema è il risultato effettivo, concreto, che comunque quel cantiere si è fermato. Quindi, eh, un, eh, discuterne prima, ecco, eh, andare a, a confrontarsi con gli uffici, con, con spirito eh, costruttivo. Eh, è utile non solo quando bisogna capire chi ha ragione o chi ha torto, ma, ma sempre, perché laddove c'è un, una divergenza di opinioni, che abbia ragione uno o che abbia ragione l'altro... Se poi il risultato è dover aspettare dieci anni per vedere un bel progetto, un bellissimo progetto realizzato, eh, perdiamo tutti, quindi non eh, perde la politica, perde, perdono gli uffici e purtroppo perdono i cittadini. Quindi in questo senso io volevo eh, sottolineare la necessità di, di abbassare i toni, di, di cercare quanto più possibile la collaborazione tra le, le, le due parti eh, tecniche e politiche, perché... Eh, altrimenti non, eh, insomma, la soddisfazione di poter dire no, stavolta non avevamo sbagliato noi, sinceramente è, è poca cosa davanti a purtroppo un'opera un ancora incompiuta che, che comunque è nostro dovere cercare di, di sbloccare quanto prima e ecco, per quanto riguarda l'attività della commissione eh, della mia segreteria che, che non è da meno di quella dell'assessore Frongia anche io ringrazio il mio staff perché per quanto riguarda Via Comoda almeno una settimana, dieci giorni quotidianamente su, su mia richiesta stanno chiamando il, gli uffici per sollecitarli e, e, e mh, credo che questo tipo di, di approccio ce l'abbiamo su Via Comoda, ce l'abbiamo su Villada, ce l'abbiamo in, in tanti eh, ambiti eh, sui quali con, con fatica, riusciamo ad andare avanti con, con troppa lentezza e ecco grazie a, a... Ai collaboratori della Commissione stiamo piano piano con, con fatica riuscendo a, a sbloccare tutte queste situazioni e tra l'altro mi viene in mente, ecco, avrei voluto dirlo prima, il, una delle difficoltà che abbiamo incontrato all'inizio della eh, consigliatura è stata proprio quella di eh, mettere insieme lo staff delle commissioni perché Marino nel 2015 sembrava avuto la, la bella idea di, di pensare che le figure tecniche non fossero importanti per le commissioni, quindi all'inizio abbiamo potuto chiedere soltanto tra i collaboratori delle figure amministrative, mentre invece ecco, avere un ingegnere, avere un geometra, avere chi, chi conosce la materia e può sopportare la parte politica ed evitare di, di commettere eh, degli errori eh, è fondamentale. E... Per fortuna ecco, dopo un, un anno il, per quanto mi riguarda almeno sono riuscito a mettere insieme il, la, la squadra che, che mi supporta e quindi approfitto per ringraziarli pubblicamente e per quanto riguarda Via Como sono eh, fiducioso e sono certo che che presto riusciremo a, a scegliere il, la strada migliore per, per vedere finalmente non più un, un cantiere eh, aperto eh, all'infinito ma, ma un impianto sportivo comunale. Grazie.